Il programma GIMP è un programma di elaborazione immagini. GIMP sta per New Image Manipulation Program ed è un programma di creazione ed elaborazione di immagini digitali. New sta per è un acronimo ricorsivo di New is not Unix. GIMP quindi è un programma multipiattaforma, infatti ci sono diverse versioni a seconda dei sistemi operativi, ovviamente per Windows, Linux e OS, ed è rilasciato sotto licenza GNU. Quindi è un software libero. Viene spesso utilizzato come sostitutivo del programma commerciale Adobe Photoshop, che è sicuramente fra i programmi più noti e che comunque è proprietario e ha un certo costo. Comunque Gimp non è un clone di Photoshop per scaricare Gimp dobbiamo andare nel sito Gimp.org nel sito Gimp.org nella prima pagina viene presentato eh, Gimp, la versione corrente una breve presentazione e poi i siti dove si può ricorrere per il download possiamo anche cliccare su download direttamente qui e non utilizzare il download che viene presentato in grassetto e con un carattere grande perché richiede torrent, ma andiamo su questo link e possiamo vedere sotto nella barra qua del programma che è un programma eseguibile, quindi exe chiaramente stiamo parlando per Windows, queste sono le versioni e queste sono le versioni non compatibili quindi la versione di Windows XP precedente cioè le versioni precedenti a Windows XP e Windows RT quindi facciamo link c'è un link a un programma eseguibile quindi facciamo eseguibile salva file una volta fatto il download nella nostra cartella download clicchiamo sul file eseguibile e avviamo l'installazione il sistema mi chiede appunto quale lingua mi chiede anche una serie di altre informazioni dove volendo e quindi, e quindi mi fa l'installazione in questo caso mi dà anche il percorso Gimpshare una volta installato andiamo anche a recuperare e fare un download del manuale italian sono 30 mega quindi abbastanza veloce e anche qua salviamo il programma che è appunto un eseguibile in una cartella del computer Vediamo anche altra documentazione disponibile sul sito gimp.org, come si può vedere, documentation, e nella documentazione vediamo che è possibile usare un manuale in linea, quindi fra questo scegliamo l'italiano, e questo manuale in linea, che avrà questa... Uh, questo indirizzo docs.gimp.org è un manuale completo, molto dettagliato, in linea che possiamo anche così, memorizzare nel nostro percorso questo, questo manuale ci dà tutte le informazioni, gli autori e poi soprattutto varie spiegazioni sul funzionamento eh, di eh, Gimp abbastanza dettagliato e quindi una documentazione completa torniamo alla pagina principale abbiamo anche dei plugin rispetto a Gimp, plugin vuol dire che ci sono degli programmi aggiuntivi che estendono le funzioni